Salve Sebastian! Salve Tondi. Bene, oggi sono qui a presentarvi Sebastian Dabundo, lavora con noi da tre anni e mezzo, ha iniziato senza esperienza e oggi è socio di quattro agenzie affiliate a Milano. Bene, lei quando io l'ho intervistata a novembre come miglior eh, risultato ottenuto, quindi miglior titolare mi aveva detto, ci saremmo sicuramente rivisti e in effetti ha mantenuto la promessa. Dovete sapere che Sebastian Dabundo ha vinto tutti e due i Golden Domus che eh, riguardavano appunto i titolari delle agenzie affiliate. Quindi ha vinto il Golden Domus sia per la categoria fatturato che per la categoria attività e operazioni immobiliari. Senta lei Durante appunto la, la serata dei Golden Domus aveva insistito sul concetto appunto di fidarsi dell'azienda che attraverso la fiducia si potessero poi ottenere dei risultati e inoltre ha fatto anche un video messaggio di ringraziamento per, per il nuovo mentorship con il presidente ringraziando l'azienda insomma. Allora, innanzitutto le vorrei chiedere una cosa. Cosa bisogna fare per arrivare primi? L'ottenimento dei risultati in maniera costante, anche quando le cose vanno male, anche quando magari non si chiudono in, in maniera ottimale delle trattative piuttosto che delle operazioni, cercare di sforzarsi per ottenere un risultato anche nei momenti di difficoltà, in modo tale da rimanere costanti nel rendimento mese per mese settimana dopo settimana darsi degli obiettivi settimanali con i soci di riferimento e con i consulenti perché lo facciamo anche con i consulenti ci aiuta a tenere l'attenzione alta su quello che va fatto eh, quotidianamente la scheda budget avere un'idea settimanale di quello che va fatto aiuta tantissimo a non perderla questa rotta o comunque fare semplicemente delle piccole deviazioni e non perdere completamente di vista la strada. Bene. Senta Sebastian, un'altra un domanda che volevo fare. Cosa si sente di dire ad una persona che vuole entrare a lavorare nel nostro gruppo eh, o una persona che vuole affiliarsi al nostro gruppo? Perché deve scegliere Toscano? Perché per l'esperienza le, per che ho avuto personalmente, è un'azienda che ti forma e ti completa pur, ave pur non avendo il, la benché minima esperienza e la benché minima conoscenza di quello che è il settore immobiliare. Come ho spesso detto, io prima di entrare in questa azienda non sapevo niente del settore immobiliare, non avevo nemmeno idea di cosa fosse un rogito paradossalmente, quindi c'è una continua attenzione alla formazione alle risorse umane all'interno di questa azienda che non ho visto in altri ambienti lavorativi seppur di diverso settore ma nei miei precedenti lavori non ho mai incontrato un'azienda all'interno del quale si facesse così attenzione alla formazione del singolo tant'è vero che mi, sa, mi ha lasciato sorpreso ricordo che questo accadeva dopo neanche un mese dal mio inizio All'epoca facevamo ancora le riunioni in presenza in uh, Via Lemaino e c'era uh, di mese in mese l'incontro con il presidente, uh, con i nuovi entrati. Onestamente mh, questa cosa all'epoca mi ha stupito in maniera ovviamente piacevole e non avevo mai visto un uh, vertice dell'azienda attenzionare le risorse eh, appena entrate non quelle promettenti piuttosto che no tutte è una cosa che aiuta tanto aiuta tanto fa capire secondo me quello che è veramente l'interesse di questa azienda ovvero formare dei professionisti tant'è vero che anche se oggi non si possono più fare in presenza questo tipo di politica non è cambiato il presidente incontra tutto oggi in via virtuale ovviamente i, i nuovi entrati è fantastico secondo me questo, questo perché chi vuole farsi formare, chi ha interesse a imparare una professione, qui lo fa. Bene Sebastian, allora io la ringrazio, le faccio i complimenti per ciò che ha fatto Grazie. nel 2020, le auguro buona gara, buona competizione per il 2021 e vediamo Grazie. se già come miglior risultato di gennaio eh, magari che dice sarà lei vediamo magari vediamo vediamo se si candida qualcun altro e io ci provo io cercherò di essere competitivo sempre poi vediamo bene saluti grazie salve a tutti